buongiorno ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video che come state oggi spero bene allora questo è un video eh, dove vi parlo un po' di tutte le mie cose ovvero eh, appunto che eh, cosa dievi no ancora non mi sto toccando perché fa un caldo buoia non so da voi ma da me fa molto caldo Ah! Già vi dico che se vi piace questo video mettete un bel pollice in su, un commento e iscrivetevi al canale se questo canale vi piace, vi fa piacere restare in mia compagnia ovviamente e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Iscrivetevi ovviamente su TikTok, Instagram e Facebook, anche se Facebook lo uso poco per pubblicare i miei video, ma vabbè. E niente, allora... Um, Dunque, io, cosa dire di bello? Oggi è una giornata è più tranquilla, più calma, il caldo si è un po' attenuato, ma penso che in serata, non lo so, vediamo. Ora ho lasciato le finestre aperte perché c'è un caldo, cioè caldo non ce n'è però. Insomma, vabbè. Ciao. e niente dunque dunque dunque adesso io metto a posto poi ci vediamo dopo dai ed è comunque qua. allora ho appena spazzato ho lavato le tazze della colazione qui la caffettiera non vi ho fatto vedere tutto ciò perché tanto era inutile far vedere tutto ciò Ho anche spazzato non so se l'ho detto ma lo ridico si sì, ho spazzato e, e niente si sì, lo so mi direte perché non sei truccata? E eh, ragazzi, è troppo caldo. Non ce la proprio stare truccata. E boh. nulla. Mm, adesso, che dire? Eh, non lo so se mi guardo qualche altra cosa su YouTube o se continuo il video. Non ne ho idea. Eh, sono con la televisione accesa. Non so, se si, non so se si sente. Però presumo di sì. Mamma mia, che caldo che c'è. Non si respira. Ieri non sono andata al mare perché mi sono sentita poco bene. era troppo caldo. Avevo le palpitazioni e con le palpitazioni al mare non ce la si fa perché proprio non c'ho voglia. Non voglio sentire ancora più male. Non voglio avere proprio attacco di, di, di, di, di panico e tutto quanto. Vabbè, no, vabbè, quello a parte quello. Ehm. Sì è così ragazzi, quando mi sento poco bene mi riesco a stare a casa, al fresco, con le persone tutte chiuse, eh, tutte chiuse, eh, anche con eh, no, l'aria condizionata non funziona da noi, però in compenso le porte che le teniamo chiuse, le serrande e eh, anche le serrande della finestra, cioè le tapparelle della finestra, come si vogliono, come ci vogliono chiamare. Ad ogni modo, ieri, me ne sono stata bella bella bella spaventata sul mio divanetto a ah, guardare un po' di video su YouTube. Scusate per l'assenza se ogni tanto mi assento su YouTube, ma è anche perché eh, o faccio video o li guardo, o li guardo, faccio video. Tutte e due non ce la faccio a farle. Non perché mi sento pressata, no, non c'entra niente. È perché c'è troppo caldo e non ce la faccio a fare tutte e due perché un po' dovrei guardare video ma non è solo quello un po' vorrei fare anche qualche video su TikTok eh, su TikTok sì esatto e un po' su Instagram mandare qualche foto questi social devo dire la verità mi impegnano un po' o molto e quindi chi fa video come me e chi fa foto e altrettanto non può capire e sono sicura che chi mi segue di voi mi capisce alla, alla svelta Già, già, già, è nulla, io adesso, che dire, nulla, um, oggi il tempo sembra un po' angoloso, boh, però c'è caldo lo stesso, non so perché, c'è molto caldo, e niente, questo è quanto, io non lo so perché questo solore che mi gronda dalla fronte è e niente ah sono andata al dentista in questi giorni se non erro avanti ieri o ieri non mi ricordo e, e vedete qua questi due denti me li hanno ottrati e poi me li hanno anche sbiancati vedete non so se sia pulizia di niente, non ne ho idea, però questo qua era molto nero ed è ritornato automaticamente bianco, automaticamente si sì, va per dire perché me l'ha, come dire, me l'ha sbiancato e quindi niente, me l'ha sbiancato e vedete, non si vedrà molto, vabbè adesso vi ho bevuto il caffè e tutto sembra un po' giallogno, ma fidatevi, quando fate la farlo diventano ancora più bianchi. Quindi ha fatto un capolavoro, il dentista è stato molto molto bravo, sì, e lo so, ha eh, fatto l'anestesia e fa malissimo, però eh, dopo aver sofferto almeno si ha un po' di benessere, perché benessere si sì, può per dire che, non si può dire, eh, sì, hai la bocca più bella, più caruccia, più curata, più ben curata, dai, hai un po' di, di, di bocca più... Cioè, io perlomeno parlo di me per la mia esperienza personale andando dal dentista ho cercato di otturare anche questi denti ma che ora sono? Aspetta un secondo. Sono le 9.32, 9.30 va bene, ok, che caldo, che fa... Ah, oh, ragazzi comunque eh, il dentista sì mi ha un po' fatto soffrire ma però diciamo che è molto bravo. Sono andata a tempo pausale per dire la verità a fare l'otturazione dal dentista e poi ovviamente eh, ho fatto tutto ciò che c'era da fare e me ne sono tornata a casa cioè, ovviamente ho giusto che sia e niente quindi tutto sommato quel quello che finisce bene quello che aiuto è bene quel che finisce <ride> Mamma mia, che sonno che ho, ragazzi. Non potete capire il sonno che ho. Mi sono svegliata. cioè, mi sono coricata presto e mi sono alzata un po'. No, non. cioè, come devo dire, mi sono svegliata. prestino, non molto presto, tra le 6 e le 5, ma neanche. Boh, vabbè, non mi ricordo, ragazze. Era un po' già addormentaticcia, però. Adormente si dice, vabbè, comunque ci siamo capiti. Ero. Ero sì, ero assonnata quando mi sono svegliata. Infatti, non so ma come mi chiamo quando mi sveglio. Allora, a parte scherzi, sì, ero stanchina, dai. Era molto stanchina stamattina. Anche per via del caldo. Non si dorme molto quando c'è caldo. Non so se capite anche a voi, ma non si dorme molto quando c'è caldo e niente quindi eh, rilacciando i miei discorsi e i video piccherici continuo così ragazze dopo questo video voglio fare un altro ovviamente dove vi rifarlo dei preferiti del mese non ne ho molti, molti preferiti non ne ho molti preferiti però sono sempre gli stessi ragazzi, come avevo detto sono sempre gli stessi però mi piacciono. Parlo dei profumi, non parlo del trucco, perché mi trucco poco però mi trucco lo stesso. Scusate il chiasso che state sentendo ma giù fanno il chiasso come se non ci fosse un domani e eh, vabbè lo dovete pigliare. Niente, mi dovete sopportare col chiasso che c'è fuori perché c'è chiasso fuori, ma vabbè. Allora, tenete conto che sono le... 9.36 sì, e già a quest'ora del giorno fa un chiasso terribile la gente, vabbè un po' per lavoro, un po' perché appunto mh, devono pulire la loro casa, non sto qua a dire perché e per come, però è così ragazze, ogni giorno, ogni giorno è così, quando mia via, cioè, o c'è chiasso o rumori di martelli, di trapani e di cose varie, vabbè. E niente, questo è tutto. Quindi, cosa vi racconto di ieri? Nulla, abbiamo trovato una mia amica, abbiamo parlato un po', l'ho anche truccata, novità del giorno, l'ho truccata, le è piaciuto il make-up che gli ho fatto è riuscito molto molto bello. Non dico chi era l'amica perché tanto non la conoscerete mai, non sapete chi, quindi. So, non mi può fregare di meno, però, novità: ho truccato una persona ieri. Voi direte, tu non sei una mecha artist e ti mette a truccare? Ah, che cavolo, c'entra! Ognuno è libero di truccare chi vuole. Ogni persona, poi è vero, non sono una mecha artist, ma ho voluto truccare lo stesso perché mi faceva piacere truccare. D'altronde ehm, me l'ha chiesto lei, me l'ha e io ho detto, per, come ti vuoi truccata? scegli un po' tu, non troppo cupa ma neanche troppo pesante una via di mezzo, cioè sul leggero, poi sul light io sono andata sul light, secondo che lei è di carnagione olivastra e ho scelto un colore che si attenuava al suo stesso colore di carnagione olivastra e quindi nulla, mi è piaciuto molto come l'ho truccata all'inizio mi convinceva il colore per niente, no, nada, nada. però quando l'ho fatta guardare lo spirito, mm, non è male dai, perché esci sempre negativa? Invece, no, alla fine è piaciuto e, e, e se l'è portata a casa il trucco, vero? È rimasta tutto il giorno truccata così fino a tornare a casa. Adesso non so cosa, cosa ne sarà uscito fuori dal trucco l'avrà vista così però io penso perlomeno che chi l'avrà vista così le sarà piaciuto molto il trucco perché ho fatto un trucco bello leggero bello light come dico io quindi no per non, non, non pensate male non perché l'avrà vista così perché eh, le persone notano quando un trucco occhi un make up occhi un, sì un make up occhi eh, è fatto male eh, o ho fatto male invece mi il mio era fatto molto bello molto naturale, molto leggero colorato ma non troppo colorato insomma una via di mezzo Su, giù di lì bello, cresciuto molto non ero convinta all'inizio di quello che stavo facendo ma poi però mi sono convinta grazie a lei che mi ha spronato a dire ma sì dai non essere troppo fiscale con te stessa e così mi sono autoconvinta e' vero che molti qua mi dicono su YouTube, beata convenzione. Eh sì, beata convenzione alla fine. Perché non, de non devo convincermi di ciò che mi fa stare bene? Fa come dice Kimono Blue, la gatta luna, fate quello che vi star fa stare bene. E in effetti faccio quello che mi fa star bene, perché no? Perché non devo dire che sto bene quando faccio video, o quando trucco? Vabbè, non so, appunto ribadisco non sono una make up artist però mi piace truccarmi e se ho la possibilità truccare perché no? vabbè no, non mi paga nessuno però però ovvio, ogni tanto se qualcuno non me lo propone io la trucco e niente l'ho truccata ho fatto original colore della pre-creare e un altro colore che adesso non mi ricordo già bellissimi Bellissimi colori, originali, non so se ve le ricordate. Un altro colore che appunto non mi ricordo qual è. Boh, qual è. Comunque tutti molto belli i colori. Fatto colori, sì, potrebbero sembrare per voi un po' troppo scuri, ma ho pucciato come si vuol dire? Sì. Ho, sì, mm, ho, sì, ho toccato col pennello appena, appena appena, ho scavato sull'ombretto, ma non molto, una pena appena tanto per vedersi un po' se c'era un po' di colore e l'ho appunto pressato sulla palpebra, pressato con delicatezza ovviamente, attenzione, con delicatezza sulla palpebra della mia amica, bellissimo, bello, bello, bello, appunto non mi convinceva ma poiché colorava, cioè un po' che scriveva, che pigmentava abbastanza vabbè era pieno di, di, di, di glitter però scrivo, vabbè, dai alla fine è venuto un bel qui. Okay. bellissimo è piaciuto molto scusate se continuo a ripetere questa cosa ma è la verità comunque niente se questo video vi è piaciuto appunto vi, vi, vi, vi invito a mettere un bel like di supporto un commento iscrivervi al canale attivare la campanella per vedere i prossimi video aggiornamento seguitemi su tiktok come melania beauty makeup e su instagram come youtuber melania e anche su facebook come melania barsteril o come melania beauty, beauty makeup un bacio e perché no alla prossima al prossimo video ciao